Grazie Presidente. Allora eh, come ha fatto rilevare il consigliere Figliomeni la delibera del, del dopo di noi ovviamente è arrivata dopo l'inizio della stesura del piano sociale e dopo anche la prima, eh, il primo passaggio eh, diciamo eh, in giunta e, però questo eh, non è il motivo per cui noi ci asserremo su questo ordine del giorno, è che se avessero letto bene questo piano, a pagina 62, nella sezione promozione del benessere e della salute alla voce di stabilità, c'è il punto dopo di noi, cioè nonostante eh, non si fosse ancora eh, dato eh, seguito alla, eh, alla delibera, cioè non fosse stata ancora fatta la delibera, comunque in ogni caso nel piano sociale è stata inserita la voce dopo di noi, anche perché i municipi stavano già iniziando a raccogliere le richieste per, eh, per questi progetti. Quindi eh, io non, non posso, eh, cioè è incongruente approvare un atto eh, che ci chiede di inserire un qualcosa che già è insito eh, nel piano sociale. E, logicamente ci dispiace di fare questo, anche perché, come eh, sappiamo che questo è un tema sentito da tutti, sappiamo che eh, e poi chi viene alle nostre commissioni sa che è un tema eh, veramente trasversale e che io oltretutto ho molto a cuore, e ciò nonostante noi su questo ordine del giorno ci dovremmo astenere. Grazie Presidente.